la guanè Esto. 그렇죠. <목소리도> giallo e continuiamo, perché no? Questo episodio sarà un episodio raro in cui farò tutti e due, due sedie, sì, un episodio solo. Contente però! Questa in realtà sembra più semplice dell'imprevisto. comunque questa è l'ultima stage arriviamo al rosso e poi basta e altri 100 like per il terzo episodio ciao buona giornata, buona serata qualunque cosa sia